È stato un anno difficile, è stato un anno difficile per tutti, per noi psicologi anche, quindi devo dire che non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettava nessuno, e abbiamo reagito però bene, secondo me, come categoria professionale. Siamo stati capaci di andare subito online, di rispondere in diversi modi alle esigenze di questa pandemia, delle esigenze che la pandemia ha creato, e penso che sappiamo anche che non dobbiamo mollare perché continuerà ad arrivare un periodo difficile e soprattutto nuovo da tanti punti di vista. Penso che, parlando dalla voce di questo canale, le terapie brevi saranno sempre più un'esigenza, perché ci sarà bisogno di dare risposte forti e veloci a queste nuove esigenze, alle nuove difficoltà che si troveranno ad affrontare le persone. Però, senza voler fare adesso tutto il, lo spiegone, io direi che chiudiamo quest'anno innanzitutto con i ringraziamenti per voi che avete seguito questo canale. Quest'anno abbiamo superato i 1000 iscritti, adesso siamo intorno ai 1300-1400. Eh, poi abbiamo anche da ringraziare Alessio che ha continuato a seguirci anche da remoto, ora io registro tutto per conto mio, però lui è l'artefice di tutto quello che c'è dietro. E ovviamente un grazie a tutte le persone che mi danno una mano per continuare a parlare di terapia breve, anche con i feedback, gli incoraggiamenti, i commenti. Quindi che dire, godiamoci un pochino di piccolo intrattenimento, come è tradizione natalizia di questo canale a fine anno, e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Ma che stanno a accantando? Mamma mia vorrei stare un film dell'orrore. Qua ci stanno gli elicotteri. Che il mio libro cascherà a breve via questo, via questo, a mettere un altro astereggio, mi realtà li ho finiti i miei astereggi, quindi non so più cosa mettere, eh, lo metto marino <susurra> Questo, come si vede nella seconda parte della terapia con Mary, produce degli effetti... Chi, chi ci sta qua, Marino? Marino! Marino, Marino, Marino... Ah. Ah. ...alle YouTube, su Facebook... No! Ah. Flavio, dobbiamo fare un discorso. Arriva Mary, si taglia, è ansiosa e aggressiva... No. Arriva Mary. Viene. Arriva Mary. Arriva, eh. Arriva. Ma potrebbe anche dirtelo perché ha. Hm, non so, un. È che è molto molto, molto tipico. Molto... Sì. Eh sì, in psicologia. Sì. No, capito, sono una categoria diagnostica. a penso ci sia una tecnica apposta. Sì, però è. non la sveleremo prima del quinto anno di video. No, vabbè, ovvio. Ok. Bisogna prepararli. Esatto, eh, non ci si può arrivare così messi adesso. Magari lo rifaccio questo Aspetta yeah. Che mi fai? Allora. Direi sono questione di gradi Perché la birra è i gradi La oh, eh? beh dai Lo devo fare? Eh sì Io quanti lo guardo di faccia di po' Gradi? gradi. Eh. In questi casi puoi. puoi sempre quella tecnica famosa. In questi È un'altra Mai in Manco inizia ma, in pratica, come funziona la terapia breve? Non lo so. <ride> modo di fare terapia? I piccoli passi. Ribattezzati i piccoli cambiamenti. Bravo! Utilizzo una scheda che proponiamo anche nella nostra scuola di specializzazione... Sarei sempre quella tecnica che mi sto allenando. Ah, sì, esatto, esatto quello è il vero problema, infatti non esatto. poteva pagare Ericsson esatto. e si tenne il problema per tutta la vita. Sì. Fine.